Dunque riprendiamo, riallacciamoci al discorso che abbiamo iniziato oggi scorso. discorso, prima della pausa di martedì come ha messo a weekend e riprendiamo i concetti chiave di quanto avevamo detto, Così agganciamo a quelli nuovi ciò che stiamo facendo in, questo, in questa fase è quello di capire come si possono misurare acquisire delle misure di fun sul funzionamento di determinati processi che siamo interessati a monitorare allo scopo di poter alimentare le informazioni che servono ai sistemi informativi gestionali se l'informativo gestionale, dicevamo, ho bisogno di indicatori che mi dicano come sta andando il processo o l'insieme di processi. Questi indicatori saranno basati su un insieme di misure. E allora ci siamo chiesti cosa vuol dire misurare e che tipo di misure si possono raccogliere. E abbiamo cominciato a notare che in realtà il problema di misura è un problema abbastanza ampio e i meccanismi di misura possono essere più o meno sofisticati e ci siamo prestati a conoscere cinque scale di misura che sono quelle più utilizzate. Eh? A ciascuna di queste scale che cosa corrisponde? Corrisponde un livello diverso di informazioni che, che è possibile estrarre dall'operazione di misura stessa e in funzione del tipo di informazioni che riesco a estrarre, di conseguenza mi potrò aspettare di poter compiere o meno delle operazioni su tali numeri, su tali risultati delle misure. Quindi tutto ci serve per poter definire degli indicatori che dal punto di vista matematico, ma anche fisico, razionale, abbiano un senso, cioè capire cosa sto misurando e quindi come posso estrarre un indicatore sintetico, quali proprietà statistiche posso eh, utilizzare perché, per descrivere le misure che prendo. Sto cercando di fare il salto, se vogliamo dirlo con, con una frase molto breve, da dato a informazione. Se prendere le misure, vuol dire stare un numero adesso, in questo momento, la temperatura... Uh, il peso, il numero di persone, il numero di utenti collegati eccetera, quello è un numero puntuale, da solo non dice nulla non è un indicatore è una misura l'indicatore lo definisco, che un indicatore che mi dia qualche informazione no? sul cosa sta succedendo nel mio processo lo definisco combinando tra di loro diverse misure, cioè devo osservare dicevamo la volta scorsa, il processo per un periodo di tempo periodi di tempo che vanno all'ordine di settimane settimana del mese e dopo che l'ho osservato posso dire qualche cosa però in una settimana, in un mese di misure ne avrò migliaia, decine di migliaia come faccio a mettere insieme questi numeri, come faccio a tenere conto collettivamente di tutti questi numeri e condensarli in un insieme più piccolo di numeri 1, 2 che mi rappresentino comunque l'andamento di gioco successo il modo in cui farlo è diverso e dipende dal tipo di misura che sto facendo allora già la volta scorsa abbiamo cominciato a fare conoscenza con due scale di misura in particolare la scala nominale e la scala ordinale Le ehm, riassumo brevemente la scala nominale è una scala nella quale il risultato di una misura è uno tra un insieme di valori possibili. Questi valori possibili sono tutti diversi tra di loro, ma non esiste nessuna, nessuna relazione di ordine predefinita tra questi elementi. No? Facciamo l'esempio: in quale regione sei nato, o in quale regione, in quale città abiti. Le, eh, eh, per ciascun individuo è possibile associare una misura di dove abiti e mi dà un valore univoco preso da un elenco di regioni e città possibili ma una volta che ho questo non posso non ha senso eh, dire che una città venga prima di un'altra sia maggiore o minore di un'altra sono diverse oppure sono uguali allora, è una misura che mi permette solamente di ragionare in termini di uguaglianza e di diversità fino a qua il concetto è semplice le cose si complicano o ce le complichiamo nel momento in cui vogliamo attribuire un numero di questa misura perché poi alla fine i sistemi informativi macinano numeri quali che essi siano per cui che sia l'id della tabella che rappresenta il cittadino o qualunque altro tipo di numero. Allora il problema è, ok, ho un numero, ma che cosa ci posso fare con quel numero? In particolare dobbiamo renderci conto che in una scala di tipo nominale, l'insieme di numeri che posso scegliere per attribuirli ai miei elementi è totalmente arbitrario, purché si tratti una funzione iniettiva, cioè che non ripetano due volte lo stesso numero per valori diversi dell'entità misurata. Per cui che io scelga le città italiane di identificare con un numero che è la loro posizione nell'elenco alfabetico, o che scelga di identificare con un numero che è la loro posizione in un elenco in cui l'elenco le tutte da quella più a nord a quella più a sud o viceversa. Oppure che decida di usare il codice di avviamento postale come numero che rappresenta la misura che mi dice dove sei residente, quella la città in cui sei residente, sono tutte scelte arbitrarie e tutte equivalenti eh? come tale però dobbiamo ricordarci che il numero d'ordine di una città in ordine alfabetico e il codice di avviamento postale sono quantità su cui non posso fare dell'aritmetica. Eh? non posso dire che Milano è meglio di Torino perché 20.100 è maggiore di 10.100 eh? allora, e qui abbiamo visto degli esempi in cui si potevano attribuire questi valori in qualunque modo purché fossero distinti quindi l'unica cosa e qui arriviamo diciamo a questa slide che poi si ripete via via sulle varie scale se, se la misura che prendo è di tipo nominale quindi riconducibile a un ventaglio di valori sui quali non posso dire nulla in termini di ordinamento quali sono le misure aggregate, sintetiche, statistiche che posso fare? beh, tenendo conto che l'unica operazione che posso fare su questi valori è Contare. Contare quanti ce ne sono di un tipo e quanti ce ne sono di un altro tipo. E sulla base del conteggio posso solo definire delle statistiche che siano, dicevamo, la frequenza, quindi il 10% sono a Milano, il 20% a Torino e il 30% a Bologna, quindi è una frequenza assoluta, una frequenza relativa, cioè conto quanti sono rispetto a quanto è il totale. Questo lo posso definire classe per classe. Quindi posso dirti quali sono le classi nelle quali, o la classe, nella quale cade la maggior, il maggior numero, o la maggior percentuale di elementi. Che è la cosiddetta moda. La moda distribuzione statistica è la classe che contiene il maggior numero di elementi. Poi potrò dire qual è la classe che contiene il secondo maggior numero e così via. Quindi potrò a posteriori ordinare le classi sulla base della numerosità degli elementi, ma questo ordinamento è un ordinamento che viene a valle della misura, non è a monte, non posso dire che le due classi di per sé sono ordinate in un certo modo. Semplicemente posso dire che questa classe contiene più elementi di quest'altra, quindi forse è più importante, e quindi forse la più importante di tutti è quella che contiene il maggior numero di elementi, ossia la moda. Non posso dire molto di più. Dati la moda oppure dati la distribuzione delle frequenze, ma te le faccio vedere tutte e poi fatti i tuoi ragionamenti. Un passo oltre l'abbiamo fatto già la settimana scorsa, dove abbiamo parlato di scale ordinali, in cui anche qui l'atto la, la, di misurare un elemento lo associa a un insieme finito di classi. La differenza in più è che queste classi tra di loro sono ordinabili, cioè esiste un ordinamento assoluto, un ordinamento totale, completo, che mi permetta di elencare le classi in un certo ordine sensato, logico. Quindi ho un'informazione in più, le classi hanno un ordine, L'esempio che facevamo è un questionario, ad esempio di soddisfazione, quanto sei soddisfatto di una certa cosa, quanto sei in accordo con una certa affermazione, poco, tanto, per nulla, tantissimo. Allora questi vari livelli di scala possono essere messi in ordine. No? Dalla, per nulla, poco, tanto, tantissimo, dalla meno soddisfacente alla più soddisfacente. Hanno un ordinamento naturale. Quindi ho delle informazioni in più e avere delle informazioni in più mi vincola nel tipo di operazioni che posso fare ad esempio io posso scegliere in modo ancora diverso dei valori numerici 1, 2, 3, 4 da affibbiare alle diverse scale, ai diversi valori della scala e anche qui la scelta non è univoca, posso anche cambiare questi numeri ma qual è la regola con cui posso cambiarli? qual è un insieme di numeri lecito che possono sostituire i numeri 1, 2, 3, 4 qualunque insieme di numeri che mantenga l'ordinamento però. Qui non potrei scegliere 1, 10, 3, 2 non, non è sufficiente come nella scala nominale che le etichette numeriche che associo a ciascuna classe siano diverse tra di loro in caso di una scala ordinale è necessario che siano sempre crescenti quindi numeri valori numerici diversi e crescenti crescenti quando ovviamente associati alle classi nell'ordine eh, nell con cui sono definite dalla meno alla più nel loro ordinamento totale naturale quindi che cosa posso fare in questo caso? dicevamo la volta scorsa possiamo non solo contare quanti elementi ci sono in ciascuna classe, ma possiamo mettere in ordine gli elementi. Allora le classi hanno già un loro ordine. Poi gli elementi che misuro possono essere messi, anzi vengono dall'atto di misura messi in una classe ciascuno, allora posso decidere che i miei elementi vengono ordinati in mucchi, in gruppi e l'ordine degli elementi segue l'ordine delle classi a cui appartengono quindi tu a sinistra tutti quelli che hanno risposto in totale disaccordo poi tutti quelli che hanno detto in disaccordo poi quelli che hanno detto in accordo e quelli che hanno detto alla fine a destra quelli che hanno detto in totale accordo <coughs> quindi posso mettere in ordine gli elementi misurati in funzione della classe di appartenenza oltre ovviamente a contare quanto sono numerose le classi cioè quanti sono in disaccordo quanti sono in accordo eccetera a cosa mi serve metterli in ordine mi serve per riuscire a selezionare a tagliare la popolazione dei miei elementi in gruppi di numerosità uguale quindi posso dire addirittura la, la la, la definizione di tutti i cosiddetti quantili, tra cui la mediana, che mi chiedono di esprimere qual è l'elemento, qual è la classe a cui appartiene l'elemento che sta, nel caso della mediana, al centro dell'insieme dell degli elementi. Il fatto di poter dire al centro, lo posso dire adesso, non lo potevo dire se la scala fosse stata nominale. Perché poter dire elemento al centro significa che so esattamente dire chi è alla sua sinistra e chi è alla sua destra. Cioè applico un ordine. Li, ordine, li ho potuti ordinare e quindi posso dirti chi sta al centro. Nel caso di una distribuzione nominale il centro non, non ha significato perché queste, immaginate le città non sono in fila uno attaccato all'altro. Possono essere mescolati in qualunque ordine, purché non ne metta mai due una sopra l'altra, cioè non le confonda con lo stesso valore quindi per tutte le operazioni che sono basate su una scala ordinale io non posso fare ness ancora nessuna operazione aritmetica sui valori questi valori di 1, 2, 3, 4 non li posso sommare e quindi non ne posso fare una media non li posso sottrarre non ne posso fare il rapporto tra di loro, di questi numerini qua ok? Posso solamente confrontare 1 minore di 2, 2 minore di 3, 3 minore di 4. E se è così, tutte le operazioni in termini di media, di distanza di differenza non hanno senso. Io su questo punto ribadisco, a costo di ripetermi un pochino, eh, perché è uno degli errori maggiori che viene compiuto in molti casi in cui si vanno a fare dei sondaggi, delle, eh, dei questionari cose di questo genere dove molte delle scale sono scale di tipo ordinale. Da 1 a 10, quanto è probabile che tu eh, consigli questo servizio ai tuoi amici? Quante volte abbiamo fatto questa domanda nei vari sondaggi? Quella scala da 1 a 10 è una scala ordinale quindi i valori 1 a 10 non sono i numeri naturali dall'1 al 10 o i numeri reali dall'1 al 10 sono 10 livelli diversi che per comodità nostra chiamiamo 1, 2, 3, 4, 10 ma non, è, non è detto, non è implicito, non è possibile pensare che ad esempio la differenza tra l'8 e il 9 sia la stessa che tra il 9 e il 10 se siamo in grado di esprimere questa differenza, misurarla in qualche modo e dire che cosa significa? No. Se anziché da 1 a 10 ci fosse scritto, ci fosse una scala logaritmica 1, 10, 100, 1000, 10.000, -100 100.000, sarebbe uguale, tu hai una serie di pallini e devi riempire uno, allora lo metti un pochino più a sinistra, un pochino più a destra, secondo di quando sei contento ma il valore numerico che sta a fianco di quel pallino per te non ha significato non può averlo perché non siamo in grado di esprimere che cosa vorrebbe dire quindi a valle di quella domanda chiunque mi dica poi in un report, in una statistica in una relazione che in media gli utenti hanno detto hanno dato un voto 7,8 alla probabilità di consigliare il nostro servizio agli utenti non ha capito niente né di statistica, né di misura, né di questionari. Perché non ha senso fare una media di quei valori. Poi vediamo tra un minuto che caratteristiche devono avere in più i valori di cui abbia senso fare una media. Non per il fatto che ci sia il numero del 1-10, quei numeri possono essere trattati in tutti i modi. L'altro esempio che vi ho fatto giovedì scorso forse un pochino scioccante, non troppo, eravamo tutti stanchi per poterci scioccare a dovere era quello dei voti, degli esami che quella è un'altra classica scala ordinale ma voi lo sapete benissimo perché sapete che prendere 22 di quel prof è come prendere 30 lodi di quell'altro eh? non faccio nome così non sapete quali sono dei tuoi eh, no? L'unica cosa che sapete è che magari chi ha preso 22 è riuscito a farlo meglio di chi aveva preso 21. Se va bene, no? Vabbè, quello è un altro discorso. Perché altrimenti stiamo dicendo che è una scala nominale e i voti sono così, aggettivi casuali. Infatti, ci pensavo dopo la lezione la volta scorsa c'è un caso in cui questo viene applicato davvero qualcuno di voi è andato a fare gli esami all'estero in Erasmus vi hanno riconosciuto i voti come, so, come vengono tradotti i voti che prendi all'estero e poi questi qui però vengono tra, tra, tradotti in trentesimi come? lo fa qualcuno hm? tramite, fasce. tramite fasce e queste fasce come sono identificate? Non sto interrogando. Sono scali ordinari, sono cosa succede? Quando tu vai all'estero, o potrebbe anche essere in università diversa, hai un sistema di voti diverso dal nostro, okay? che può essere sempre è una scala ordinale, nel senso che, comunque, la scala ABCD in alcuni stati usano quella, in altri stati usano la scala su 10 anziché su 30, eccetera, eccetera. Cosa si fa? cosa è previsto dagli accordi Erasmus che venga fatto per il riconoscimento dei voti allora, quando tu torni a casa ti vengono accreditati i corsi che hai fatto dall'altra parte e oltre a prendere i crediti ti viene anche attribuito un punteggio come viene calcolato quel punteggio? Allora vengono fatte delle statistiche sui quantili assegnati dalle varie università poi dipende se sono più pignoni lo fanno corso per corso se no lo fanno globalmente sul corso di laurea dicendo allora su 100 studenti Mettiamoli in fila da quelli che hanno preso il voto più basso, che da noi magari è 18, e quell'altro invece si chiama D, il voto più basso, poi quelli che hanno preso il voto un pochino più alto, e così via. Li ordiniamo tutti, quelli dell'università del Politecnico e quelli dell'università straniera. Immaginate le due file. E dopodiché che ognuno si guarda in faccia e vede davanti a sé il voto corrispondente. Se io ho preso 18, sono di fronte a uno che ha preso D uno che magari ha preso solo 24, dall'altra parte è uno che ha preso A perché l'università è più generosa, quindi di anni da tanti. Quindi si divide la popolazione in, in fette di percentuali uniformi e si va a vedere i 10% più bravi. Che voto hanno in quell'università? Che voto hanno al Politecnico? Allora quei due voti si corrispondono il 10% al di sotto di quei 10% più bravi che voto hanno là, che voto hanno qua? si fa una tabella di corrispondenza che ovviamente sarà una tabella di corrispondenza che conserva l'ordine se là Tizio ha un voto maggiore o uguale di Caio anche i voti corrispondenti qua saranno maggiore o uguali nello stesso verso magari due voti diversi vengono mappati su due voti uguali, se la scala qui è più povera rispetto a quella di là quindi per questo ho detto maggiore uguale, non maggiore. Però l'unica cosa che viene conservata, appunto, e che viene sfruttata è questa relazione d'ordine. Non c'è la formula, non può esserci la formula, che dice che se là prendi un voto in ventesimi e qua in trentesimi, allora fai i mezzi del voto che hai preso là. Non ha senso. Okay? Quindi l'unica cosa che si possono fare appunto sono i confronti sulle fasce di elementi basate sull'ordinamento. Sull Oltre che ovviamente la moda è anche possibile definirla, ma è un'informazione meno ricca rispetto alla mediana, al primo quartile, al terzo quartile, al nono decile, quello che dicevo, i 10% più bravi si chiama il decimo decile. Decile è una parola un po' stupida, però significa dividere la popolazione in 10 parti uguali. ecco, una scala più ricca di quella ordinale finalmente è quella che noi pensiamo invece che sia l'unica è la scala ad intervalli una scala ad intervalli o interval scale ci dà ovviamente tutto ciò che ci dà una scala ordinale quindi la distinzione e l'ordinamento ma anche permette di apprezzare le differenze tra le diverse classi cioè, io posso dire, misurare la differenza tra due misure. Ha senso parlare della differenza tra due misure. E quindi, in qualche modo, comincia ad avere senso fare qualche operazione aritmetica tra questi numeri, tipo somme e differenze. Somme in alcuni casi. Eh? Soprattutto differenze. Mentre invece il rapporto, fare moltiplicazione e divisioni, tra questi numeri, tra queste scale, non ha ancora senso allora, in questo caso vuol dire che restringo ancora di più il tipo di trasformazione che posso fare da una scala a un'altra dicevamo, per passare da una scala ordinale a un'altra ordinale, mi basta metterli in ordine e scelgo qualunque altro sistema purché si mantenga l'ordine in una Scala intervalla invece posso scegliere tante scale diverse, purché siano tutte riconducibili l'una dall'altra da una trasformazione pseudolineare cioè, affine. No? Cioè, una trasformazione lineare: la misura in una scala primo è uguale alla misura della scala di base moltiplicata per coefficiente e sommata per una costante. Allora, tutte le scale in cui potete passare dall'una all'altra. Con una formula di questo genere sono scale tipo intervallo. Quello che dicevo prima sui voti, lo potrei scrivere in una formula di questo genere, semplicemente non è corretto. No? Se ci fosse un'università che cor corregge, cioè, trasporta i voti dicendo il voto che ho preso in ventesimi eh, quello è quale quello che ho preso in tre trentesimi per due terzi più due, così perché così calciamo quel voto starebbe applicando, starebbe trattando come se fosse una scala di intervalli ciò cioè che in realtà è solamente una scala ordinale quindi sbagliando purtroppo si fa sempre, no? si fa quasi sempre comprese le formulette che calcolano il vostro voto di laurea, che è basato sulla media dei voti che di per sé non ha senso mm? è così purtroppo allora qua dove sono le scale di intervalli? Ma le troviamo Beh, la più semplice che possiamo immaginare è... sono le temperature. Quando io misuro, guardate questa formula, misuro la temperatura in gradi Celsius, centigradi, o in gradi Fahrenheit o in gradi Kelvin, per passare da una scala all'altra applico una formula di questo genere. E se ci pensiamo ha senso di senso parlare di differenza di temperatura cioè, oggi ci sono due gradi in più di ieri è la stessa cosa che dire domani ci saranno due gradi in più di oggi questi due gradi che, che distinguono la temperatura di domani da quella di oggi e i due gradi che distinguevano la temperatura di oggi da quella di ieri sono la stessa misura dal punto di vista fisico sono un'entità che esiste posso dire che sono uguali Provate a dirlo con l'esame. l'esame che do oggi ho preso due punti in più di quello di ieri l'esame che do domani prendo due punti in più ancora ma questa differenza di due punti e quella differenza di due punti non sono comparabili cioè, è sempre il numero due ma confrontarli vuol dire che non hai capito cosa vuol dire dare un esame l'altra categoria ad esempio di misure che sono misurate attraverso scale intervallo sono tutte le misure di tempo. La settimana scorsa, la settimana prossima, sono passati tre giorni, impiegheremo otto mesi. Se, se ci pensate, ogni volta che, ogni volta no, quasi sempre quando diamo una misura di tempo stiamo esprimendo una differenza tra due istanti. Istanti che sono date. A questo lavoro ci mette un mese significa fare la differenza tra l'istante di adesso e l'istante di che ci sarà tra un mese Tra date, tra istanti di tempo, ha senso fare operazioni di differenza o sommare una data, un intervallo e cose di questo genere. Poi come io esprima questo intervallo, oh, ci sono centinaia di modi diversi. Ma forse centinaia no, ma sicuramente decine, posso esprimere in giorni, in settimane, in mesi, in secondi, in minuti, in millisecondi, in giorni lavorativi, in turni da otto ore in risorse umane equivalenti, insomma ce l'avete in tanti modi, no? sono tutte scale temporali però riconducibili l'una all'altra. Io ho fatto il Gantt in mesi, o in mesi uomo, me lo chiedono in giorni, e vabbè, devo vedere un attimo se il mese lo conto sul giorno esatto o sul giorno convenzionale, o sul mese convenzionale a 30 giorni, e mi trovo la formuletta di correzione, di passaggio da uno all'altro in ore lavorative dovrò moltiplicare per il numero di ore lavorative al giorno e cose di questo genere quindi io posso ad esempio misurare qualche cosa in termini di mesi dall'inizio di un progetto oppure anni dall'inizio dell'attività di, di, di, di, di, di finanziamento di una certa attività L'inizio non è sempre corretto, cioè voi pensate ad esempio se vi, chiedono quanti, se vi chiedono la vostra età, misurate in anni o misurate in mesi, no? eh, non c'è una conversione precisa perché dipende un po' da dove siete nati, no? eh, Non è venuto bene l'esempio. Eh, Pensate in termini di annate scolastiche, che è più facile. No? Uno è l'annata del eh, 2000-2001. No, l'annata che, che, che so, iniziano la prima liceo e sono nati nel 2001. Non è vero. Sono nati in qualunque 12 mesi che vanno... Che sono, non so fare i conti giustamente su un altro di 12 anni ma tu li metti tutti insieme i bambini lo dico diversamente i bambini di 3 anni cominciano l'asilo non è vero no? perché c'è un bambino che ci entra a 3 anni e un giorno, c'è un bambino che ci entra invece a 3 anni e 364 giorni. Quindi qual è la misura dell'età di un bambino quando, entra, quando inizia l'asilo? Dipende, come lo misuro. Lo misuro in quel caso solamente in anni. E prendo come istante di riferimento non la data di nascita, ma l'inizio lezioni. O la data di iscrizione, non so quale sia la regola. Quindi a volte anche il punto di riferimento può cambiare. Un project manager misura il tempo a partire dall'inizio del progetto. Un amministrativo misura il tempo a partire dal primo gennaio, perché il bilancio lo fa anno per anno. Quindi quando un project manager dice siamo nel quarto mese, lui intende il quarto mese dall'inizio del progetto. Parla l'amministrativo e dice guarda siamo a dicembre, il dodicesimo mese sì, però il progetto è iniziato quattro mesi fa quindi la, tutte le misure di tempo sono espresse sulla base di una scala che ha un'unità diversa giorno, mese, anno e un punto di inizio convenzionale diverso tutto il tempo tutte le misure del tempo hanno un punto di inizio convenzionale noi diciamo 2015 ma 2015 di cosa? rispetto a uno zero che abbiamo deciso in modo totalmente arbitrario. Non a caso altri sistemi di calendario, che non sono legati al nostro, hanno anni non solo di durata diversa, ma di punti inizi diversi, legati a eventi storici diversi. Ma tutti riconducibili tramite formule di questo genere. Mm? Allora, cosa posso fare se ho dei valori sui quali abbia senso fare questi ragionamenti? Abbia senso cambiare unità di misura, passare uno all'altro, spostarlo zero, le scale di temperatura che dicevamo prima, una allo zero al punto di congiamento dell'acqua, la Fahrenheit allo zero a quello che noi chiamiamo meno 32 gradi, la Kelvin allo zero molto lontano, potrei domani inventarmi la mia scala di temperature dove lo zero è 21 gradi perché sto bene così e lo chiamo zero tutte le volte che abbiamo una bilancia pesiamo qualcosa lo facciamo noi lo zero la tara no? moltissime misure che noi pensiamo in qualche modo assolute sono in realtà misure di differenza quando io misuro una lunghezza è la differenza tra questo punto e quell'altro punto lo zero lo metto io, lo posiziono io al zero del righello arbitrariamente potrei posizionarlo un po' più in là l'importante è che io sappia so di quanto lo posizionato più in là ma la misura è sempre la differenza tra il numero che leggo qua e il numero che leggo dall'altra parte quindi la maggior parte delle misure di cui parliamo quando facciamo fisica tanto per intenderci sono di questo tipo e Allora, che cosa possiamo fare su queste misure? Possiamo fare operazioni di somma e differenza divisione scalare significa dire quante volte ci sta questo nell'altro e potendo fare somme posso definire la media e le altre misure statistiche semplici media, varianza, deviazione standard che sono basate essenzialmente su somme, poi diviso per n, diviso per il numero di elementi, eccetera. Quindi io posso parlare finalmente di valore medio solamente se i dati che sto misurando, e cioè il metodo che ho avuto per misurarli, sono abbastanza ricchi da poter essere trattati come scala di intervalli e non come scala di ordinamento. La domanda che ci permette di distinguere intervallo dall'ordinamento è il valore numerico della differenza tra due misure ha significato o no? è comparabile con altre differenze o no? se sì, siamo in una scala di intervalli se no, siamo in una scala ordinale se io, i valori come dicevamo in una scala ordinale anziché dire da 1 a 10 dicessi 1 a 10, 100.000 10, 10.000, 100.000 Cambierebbe qualcosa nel questionario? No. In una misura di distanza o di tempo? Sì. Passare a una scala diversa, pur sempre monotona, ma di cui valori non sono più equispaziati, si può fare nelle scale ordinali, non crea nessun danno, non si può fare nelle scale intervallo, dove la spaziatura, la distanza tra i vari intervalli, tra i vari punti di misura, ha un significato. sembra filosofica la differenza ma in realtà è sostanziale perché ci permette proprio di evitare di applicare soprattutto la media a casi in cui non si può fare ottenendo dei valori qual è il problema di applicare la media quando non potresti? è che quel valore medio che ottieni è manipolabile perché visto che è una misura che salta fuori da numeri eh, che non supportano quel tipo di operazione tu semplicemente cambiando un'unità di misura cambia i risultati cioè la misura è sana se tu dici che io la misuro in metri in chilometri, in miglia il numero che c'è fuori è diverso ma il significato non cambia se io invece applico l'operazione di media a una quantità ordinale e decido di misurarlo in modo diverso ottengo una, una conclusione diversa Andatevi a vedervi gli appalti, voi che siete più bravi di me a leggerli. No? Stamattina mi hanno fregato, mi hanno incastrato in una commissione eh, per aiutare a valutare dei progetti. Dove tu devi dare dei numeri, dei coefficienti a varie qualità dei progetti, allora dal punto di vista A quanti punti dai, qua, dal punto di vista B quanti punti dai e così via, che sono tutte scale ordinari. No? Requisito soddisfatto completamente, parzialmente, eccetera, eccetera. Dopodiché tu dai, cioè, ci ragioni, eccetera. Dopodiché c'è un, me un meccanismo perverso, specificato dalla nostra legge, dal codice degli appalti, che dice che quelle cose lì devono essere convertite in numeri, quei numeri devono essere sommati in una media pesata, poi rinormalizzati, cioè dividendo, dividendo per il massimo, poi sommati di nuovo e poi il risultato viene ancora rinormalizzato a sua volta. No? bellissimo, peccato che tu fai tutti i tuoi ragionamenti e vai a vedere i risultati vengono fuori risultati totali totalmente inaspettati perché non erano no? lì dentro ci sono state delle operazioni non lecite somme, medie, rinormalizzazioni che non hanno significato sulla base delle valutazioni che state fatte, ma così il metodo di calcolo è pubblicato, è ufficiale no? e quindi nessuno si può lamentare perché è trasparente, no? questa bella parola eh, però eh, matematicamente non ha senso Purtroppo siamo affetti in ogni angolo da questo tipo di, di errori. Okay. Oltre alla scala degli intervalli c'è ancora un'altra scala, siamo fortunati quando la troviamo, è la scala dei rapporti. La scala dei rapporti è una scala di intervalli in cui sia facile identificare in modo non ambiguo il punto di zero, no? in cui tutti concordino su qual è lo zero, l'assenza di misura, su cui avere modi diversi di misurarlo può portare valori diversi, ma se è zero è zero per tutti. Ok? Quindi io quando misuro una distanza, se, so, se sono 0 cm saranno anche 0 pollici e 0 chilometri e 0 spanne. Poi se cioè sono 10 cm non sono 10 km, il valore numerico ovviamente dipende dalla scala. Ma tutte le scale che ha senso utilizzare nel fare quella misura concordano sul misurare l'elemento 0. Allora se lo zero è fisso vuol dire che ha senso non solo fare cioè un punto fermo sulla mia retta dei numeri, non si può spostare di qua e di là, allora ha senso cominciare a fare anche dei rapporti tra i valori cioè posso dire questo è il doppio di quell'altro e io posso dire domani fa il doppio più caldo di oggi c'è cioè il doppio di temperatura rispetto a oggi no se oggi ci sono 20 gradi domani ce ne sono 40 è lecito dire che domani fa il doppio più caldo di oggi o la temperatura di domani è il doppio di quella di oggi no perché in scala Celsius 40 è il doppio di 20. In scala Fahrenheit il corrispondente di 40 non è il doppio di corrispondente di 20. Perché sono due scale in cui lo 0 è posizionato in punti diversi. In scala Kelvin, in scala assoluta, 273 più 20 e 273 più 40 non sono l'uno il doppio dell'altro. Anzi, sono molto vicini tra di loro. Noi ci stiamo a lamentare tanto per un grado 2 quando.. Eh stiamo parlando di piccolette di 270 quindi eh, ci chiediamo appunto diciamo, sono, sono legate queste due proprietà poi il fatto di, che la scala abbia uno zero ben definito e concorda con tutte le variazioni di scala il fatto che si possa fare un rapporto tra i valori misurati e il fatto che il modo a questo punto per passare da una scala all'altra sia solamente, l'unico modo permesso sia quello di moltiplicare per un coefficiente di proporzionalità. Per passare da metri a centimetri, moltiplico per cento. E non faccio altro, perché la misura 0 è sempre 0. Una, una misura di rapporto si ottiene, o si può ottenere spesso, facendo la differenza tra due misure di tipo intervallo. Io non posso dire che la temperatura di domani è il doppio di quella di oggi, ma posso dire che la differenza di temperatura tra ieri e oggi è il doppio di quella che ci sarà tra oggi e domani la temperatura è una scala di tipo intervallo una differenza tra due temperature diventa una misura di tipo, una misura derivata non diretta ma fa lo stesso di tipo rapporto perché se faccio la differenza tra due temperature il coefficiente il termine noto di m, m, a, a per m più b si semplifica a b quindi questa differenza non dipende più da dove ho messo lo zero arbitrario se faccio una differenza lo zero è no? invariante rispetto alla trazione, la differenza tra due misure ci hai messo il doppio del tempo a fare un certo lavoro cosa vuol dire? che l'intervallo di tempo la differenza tra due istanti di tempo nella misura del tempo che ci hai messo tu è il doppio della differenza tra due intervalli di tempo nella misura che ci ho messo io quindi il tempo è una scala di tipo intervallo la differenza di tempo la durata è una scala di tipo rapporto. Perché quando faccio una differenza, allora, faccio, quando faccio una differenza tra misure e scale scala intervallo, e lo posso fare perché nelle scala intervallo la differenza si può fare. Eh? Lo zero è univoco. Faccio la differenza, ottengo zero se e solo se i due numeri erano uguali. e quindi riesco a passare da una scala intervallo a un rapporto fissando convenzionalmente oppure esplicitamente un punto di riferimento confrontando differenze Vabbè, qui fa vedere l'età che ovviamente è una differenza di due date la data di oggi e la data di nascita e l'età è una scala di tipo rapporti perché c'è una proporzionalità, si può misurare in mesi, in anni, ma c'è un fattore di proporzionalità noto per passare da uno all'altro, con le dovute con i dovuti arrotondamenti ovviamente, il fatto che se l'anno lo considero intero o frazioni. Allora, se ho una scala di tipo rapporti, che cosa posso fare? Beh, in più posso fare l'operazione di divisione e moltiplicazione, hanno senso lo 0, l'elemento assorbente, eccetera, eccetera e quindi posso fare altri tipi di operazioni statistiche diciamo tra virgolette un pochino più avanzate tipo per esempio la media geometrica quindi la media dei rapporti media di ordine più elevato quindi la media dei quadrati no? per poter fare il quadrato devo poter moltiplicare tra di loro le misure lo posso fare solamente se sono una scala di rapporti e così via quindi qua, diciamo, da questo punto in avanti comincia la statistica che abbiamo studiato, dei numeri reali, in qualche modo. Se abbiamo la statistica che abbiamo studiato quando facciamo gli esperimenti di fisica, avevamo queste misure che erano quasi sempre misure reali di rapporti nel campo dei sistemi informativi qua ci preoccupiamo anche delle scale precedenti perché molto spesso non abbiamo il lusso di avere una misura fisica in un certo senso del sistema e quindi dobbiamo lavorare con scale meno potenti no? meno espressive poi esiste una quinta scala che è molto imparentata con la scala dei rapporti infatti alcuni dicono che c'è la stessa cosa che c'è solamente una questione di pignoleria nella quale non solo è univoco fissare lo zero, ma è anche univoco fissare il valore. Quante uova hai comprato? 12, ha detto lui. 12 è un numero che non ha bisogno di spiegazione. Sono 12 unità. Sto contando gli oggetti. e quindi esiste una scala sola questa cosa si chiama assoluta il valore del numero è assoluto è indipendente da qualunque altra scelta che tu faccia perché di fatto è vincolato dal tipo di cosa che stai misurando quante persone ci sono qua? è un numero una volta chiamavo un numero puro non ha unità di misura non avendo unità di misura la scala è, è autodefinita non ha una scala diversa in cui devo dire dove è lo zero, qual è l'unità di misura, eccetera non ce l'ho l'unità di misura di misura poi per comodità io posso dire anziché 12 posso dire due dozzine però è più che altro un fattore moltiplicativo cioè lo misuro in chilogrammi anziché in grammi ma mentre il grammo potrebbe essere sostituito dall'oncia che ha un valore diverso il numero di uova misurato in unità misurato in dozzine è sempre un valore tutti possono concordare sempre, non è che me ne posso inventare in un'unità di misura diversa o applicarle in una diversa. Quindi, questo è il caso in cui conto so, il numero di utenti, il numero di attivazioni di un processo, il numero di elementi che ho a magazzino. se conto il valore: no, perché devo vedere il valore ne so, in euro attualizzati quanti, in quale valuta, eccetera, mentre invece so, il numero di oggetti non richiede nulla di più. È un tipo di scala dei rapporti ovviamente, molto simile alla scala dei rapporti, in cui di fatto l'unità di misura sia l'uno, cioè il numerico, un numero puro. La chiamiamo scala assoluta, se, se vogliamo distinguere Ovviamente su quei, questi sono numeri puri e quindi ci posso fare qualunque cosa posso fare, che io possa fare con un numero, quindi qualunque tipo di operazione aritmetica ha senso, perché finalmente sono numeri. Non vincolati dall'essere il risultato di un processo di misura che può darti valori diversi a seconda di come viene svolto. Qua comunque, io le misuro e arrivo sempre allo stesso numero, per sua natura. Um, facciamo attenzione che non tutto ciò che si conta è una scala assoluta è necessariamente misurato su una scala assoluta ad esempio dice eh, parliamo di un software la lunghezza non si misura in una scala assoluta il numero di linee sì, una lunghezza o una durata non sono una scala assoluta se dico il numero di linee di un programma sono una scala assoluta gli anni noi li contiamo ma in realtà non, non è una scala assoluta solo perché li conto no? perché in realtà fanno parte diciamo, come posso dire la scala assoluta ce l'ho quando l'unico modo di ottenere la misura è contare gli elementi l'unico modo sensato è quello di contare il numero di persone in, uno, in un gruppo di lavoro Quello è un numero, che è diverso da quello che ma magari metto in, un, in una pianificazione, in un Gantt, in cui metto l'impegno, che è il numero di persone moltiplicato per la percentuale di tempo a cui sono dedicate quel progetto. Allora quella non è una scala assoluta, ok? Questa tabellina riassume, diciamo, in uno specchietto riassuntivo, le varie caratteristiche delle nostre scale. con degli esempi. La gran parte del lavoro lo facciamo su queste altre scale, ordinali, intervalli e rapporti. O preferibilmente ordinali rapporti quasi sempre quando ho una scala di intervalli mi conviene magari lavorare per differenza e spostarmi su una scala dei rapporti dove il valore è più facile da comprendere quindi con questo quadro generale proviamo a chiederci alcune affermazioni qui, qui mi sono già bruciato alcune di queste affermazioni facendo gli esempi ma chiediamo il proviamo a fare il far ragionamento bene queste frasi al di là del fatto che siano vere o false hanno senso? Fred è alto il doppio di Jane allora per chiedermi se questa frase ha senso devo chiedermi che tipo di misura di quale tipo di misura sto parlando e su quale scala è espressa questa misura e su quella scala ha senso parlare di il doppio, quindi fate parlare di rapporti, allora qui parlo di Fred è più alto di genere, quindi sto parlando di una misura di altezza, misuro l'altezza di una persona, quindi immaginiamo arrivo lì, mi un metro, mi dice sei alto o poco. Che scala, su quale scala di misura, a quale scala di misura appartiene questa misura di altezza, tra le 5 che abbiamo visto? Scala dei rapporti. Perché l'altezza 0 è incontrovertibile. Tutte le scale misureranno sempre lo 0 nello stesso punto. Ha senso parlare di intervalli, di differenze, tu sei alto 2 cm in più di lui, ma tuo amico è ancora 2 cm più alto di te, e quei due centimetri sono la stessa quantità, sono una quantità fisica confrontabile, Vabbè, poi ovviamente è anche ordinale, nel senso che so dire A è più alto di B, li posso confrontare e posso anche dire se A e B sono alti uguali o sono alti diversamente. Quindi ha tutte le proprietà che ci servono dal rapporto in su non è una scala assoluta perché lo posso misurare non solo in centimetri ma anche in pollici in micron no? in, quello, in altre unità di misura diverse quindi essendo una scala dei rapporti ha senso fare dei rapporti dei confronti dati dalla divisione tra due quantità quindi la misura, il numero, la misura è un numero. Il numero che esprime la misura dell'altezza di Fred diviso il numero delle, che esprime la misura dell'altezza di Jane fa 2. Questa divisione fa 2. Tutto ragionamento l'abbiamo fatto per chiederci possiamo fare questa divisione? Sì. Perché? Perché questa operazione di misura, cioè l'operazione di misura che mi dà l'altezza della persona, è, è espressa su una scala di rapporti. che invece, direi che non si verifica nella seconda nel di queste frasi. La temperatura a doppio oggi è il doppio di quella all'ora. Già ci scricchiola questa frase, un testo diciamo che vuol dire? Non abbiamo mai detto sta cosa anche in espressione del tempo non lo dicono mai domani è il doppio di oggi o la metà di oggi no? perché non ha senso c'è sempre il doppio di quindi una divisione tra due misure la differenza è che la temperatura il numero che esprime la misura di temperatura è espresso su una scala di intervalli e non su una scala di rapporti. la temperatura si misura su una scala di intervalli e tra valori di una scala di intervalli non è lecito, non è possibile, non è sensato fare moltiplicazione e divisione. La prova era che se io la frase di sopra, su quella di Jane la, faccio, la, la misuro in centimetri o la misuro in pollici, il fatto che Fred sia il doppio più alto di Jane sarà vero in entrambi i casi o falso in entrambi i casi. Non cambia la verità o meno di un'affermazione al cambiare della scala. Se io trovassi invece che la temperatura eh, a Tokyo sia il doppio di quella di Londra in scala Celsius, rifacendo la stessa misura in scala Fahrenheit, non troverai la stessa cosa. Quindi vuol dire che è sbagliato concettualmente fare con l'affermazione non si può fare perché la scala sottostante non permette questo tipo di confronti infatti se, se prendo un'altra scala totalmente lecita di temperatura ottengo dei risultati incoerenti tra di loro quindi questo è un giochino bellissimo per fare le statistiche come piacciono a voi scegliete una scala le applicate una statistica che non si applica a quella scala poi giocate un attimo scegliendo la scala migliore e vi viene fuori tutto quello che volete l'affermazione corretta invece sarebbe l'ultima la differenza di temperatura tra Tokyo e Londra presa oggi è il doppio di quanto non fosse questa differenza di temperatura ieri allora in questo caso la misura che stiamo prendendo era una differenza di temperatura la differenza tra due valori in una scala di intervallo e quindi essa stessa è su una scala di rapporti se io questa differenza la misuro in gradi Celsius o la misuro in gradi Fahrenheit verranno due numeri diversi ma se questa differenza tra ieri, misurata ieri e misurata oggi è il doppio in gradi Celsius sarà anche il doppio in gradi Fahrenheit in differenza di gradi Fahrenheit dimmi la no, eh, eh, eh, eh, lunghezza spessa in metri parliamo di bisogno di lunghezza la posso esprimere in metri in pollici sì come faccio a trasformare i metri in pollici? moltiplico per una costante 2,54 okay? pollici per centimetro cioè 6 metri di giro sulle temperature no, se io trascorro fare eccesso, non basta moltiplicare per un coefficiente, devo sommare una costante. No? Eh, adesso non me la ricordo... È eh, qualcosa del genere, no? Eh, questa qua. Facciamoci aiutare. No, ho un coefficiente di, di, di moltiplicativo più una costante. Questa costante deriva dal fatto che il posizionamento dello zero è arbitrario. Quindi ho un fattore di scala, va bene, più un fattore di traslazione. Questa traslazione è quella che mi sballa i rapporti. No? La conversione da Celsius a Kelvin anche. Perché ho coefficiente moltiplicativo che è 1 più 273,15 che è fatto il fatto al in quel caso mh, lo vediamo solamente con una somma, solo con una traslazione perché hanno deciso che la scala assoluta, Kelvin avesse la stessa lunghezza, la stessa ampiezza del grado, la stessa differenza tra due temperature decente di quella Celsius se noi fossimo abituati a ragionare in, Kelvin, in Fahrenheit e facessimo la conversione in Kelvin <coughs> avremo in entrambi i fattori moltiplicativo e traslativo e vedete che lo 0 non, non c'entra nulla perché quello che per noi è 0 per Fahrenheit è più 32 e quello che per Fahrenheit sarebbe lo 0 è intorno ai meno 15 da noi meno, meno 18 9 quinti sta roba Ma se faccio scusatemi, se faccio differenze tra gradi Fahrenheit e differenze tra gradi Celsius, ciò che ottengo sono valori proporzionali tra di loro. E quindi le differenze tra, tra la frase che avevamo detto prima, le differenze tra scale intervalli sono scale dei rapporti. È l'unico trucco che abbiamo per migliorare una scala con la scala di intervalli so che se prendo le differenze riesco a trattarla con una scala di rapporti quindi diventa più bella ma non c'è modo di prendere una scala ordinale e farla diventare intervalli né una scala nominale farla diventare ordinale non ci sono trucchi perché poveretti sono dei numeri che non sono sommabili tra di loro quindi non riesco a trasformarli ecco per ricordarci Mentre nelle scale ricche, posso fare tutte le operazioni statistiche di base no, Le più semplici operazioni statistiche Ricordiamoci sempre qual è l'obiettivo eh? È avere un indicatore che il nostro manager possa guardare alla fine della settimana Un numero Che mi assuma una serie di misurazioni prese 100 volte al giorno <coughs> Quel numero qual è La media? E la media delle misure che prendo? sì, posso usare la media a patto che la misura che prendo sia almeno nella scala intervalli se no, eh, se fosse una misura di tipo ordinale il mio manager si dovrà accontentare della mediana o peggio ancora se fosse una misura nominale si dovrà accontentare della moda e poi vai tu a spiegare al manager cosa vuol dire mediana e moda ma quello è un altro problema no? Io pensate un esempio Ho no? un negozio vengono dei clienti di varie nazionalità questa settimana sono venuti più russi che non giapponesi è l'unica cosa che posso dire chi è venuto di più? la moda la moda la posso dare sempre è l'unica misura che posso dare sempre ovviamente se poi mi pongo il problema anche dell'effettuazione delle misure non solamente del loro di come trattarla dal punto di vista matematico, mi ricordo che queste misure sono prese su processi che coinvolgono il sistema informativo che interagisce con utenti, umani. Quindi non tutte le misure possono essere precise, pulite, automatiche come vorrei. Quindi conviene sempre chiedersi ma la misura che sto prendendo è una misura obiettiva o soggettiva la cosa è una misura so soggettiva è la misura nella quale il valore, il valore numerico diciamo, ottenuto varia, può variare se la persona che effettua la misura cambia è quello di cui vi lamentate sempre ah ma i miei amici del secondo corso hanno il voto più alto ne prendono i voti migliori di noi allora vuol dire che quel professore è più bravo misura in modo diverso poi è curioso perché anche gli altri dicono la stessa cosa di voi e viceversa quindi è una verità complessa ma ehm, ci sono alcuni tipi di misure che coinvolgono direi inevitabilmente il giudizio di una persona una valutazione di una persona o più persone nella situazione delle misure stesse e quindi il risultato può essere diverso a differenza di misure invece puramente dire meccaniche che invece possono essere oggettive perché se io uso un metro se lo so usare bene la misura di questa lunghezza nei margini dell'errore di misura che è sempre, non dovrebbe dipendere da chi fa la misura stessa nelle scale ordinali quando è che usiamo una scala ordinale? quando non siamo capaci di usare una scala di rapporti no, facciamo sempre gli esempi del Politecnico perché ce l'abbiamo quando voi tra, tra qualche giorno o settimana farete questionari di fine corso eh, vi fanno delle domande Sarebbe bello avere un numero che misura, che ne so, quanto è bravo questo professore piuttosto che quell'altro. Quanto? Misura quanto. Peccato che sulla capacità di insegnamento, ad esempio, non è misurabile in termini assoluti. Vorremmo una scala di rapporti, non ce l'abbiamo, usiamo una scala ordinale. Allora, in quanti dei casi in cui siamo costretti a usare una scala ordinale? per misurare una quantità che non sapremmo definire altrimenti e quella ordinale, quasi sempre se comporta una valutazione vostra avrà dei giudizi diversi infatti insomma, è molto difficile interpretare quei risultati infatti se uno dovesse fare un'analisi fatta bene dovrebbe dire ok tu hai dato 3 su 5 ma mediamente sugli altri corsi quanto dai? Sei uno che da sempre 2 o 3 perché ce l'hai col mondo o non ti va bene niente, oppure no, c'è anche il senso positivo, magari sei molto critico, molto esigente, oppure uno che dà sempre 4 o 5 e questo qua proprio è andato male quindi gli ho dato 3. Ma quel 3 lì non vuol dire niente da solo. Al di là del fatto che numericamente non vuol dire nulla e quindi vorrebbe dire intermedio o soddisfacente o sufficiente, diamogli un'etichetta ordinale, ma poi il significato di quella misura dipende da come tu dai i voti, i giudizi. Quindi io quando guardo delle statistiche di come sono stati dati ad esempio le valutazioni del mio corso, tendenzialmente concludo, perché per poter concludere qualcosa in più dovrei sapere anche quali sono le statistiche degli altri corsi complessivamente il mio è andato meglio, è andato peggio se no, cosa vuol dire? non lo so eh? poi per carità eh, se ci sono 10% di persone che hanno messo 1 su 5 c'è qualcosa che non va di sicuro emerge quindi qualche informazione macroscopica emerge comunque anche in una misura di tipo soggettivo ma le informazioni di dettaglio se è una misura di tipo soggettivo non si, da sole cioè richiedono una maggior attenzione, una maggior analisi per poter essere estratte. Cosa vuol dire? Che se noi stiamo progettando un sistema per dare informazioni ai manager, occhio a trattare con le molle le informazioni soggettive, che arrivano da questionari, che arrivano da sondaggi, che arrivano dal capo che valuta il dipendente, dal dipendente che valuta il capo, dalla soddisfazione del cliente e cose di questo genere sono tutte misure utilissime, fondamentali ma essendo soggettive vanno trattate nel modo giusto non puoi prendere il numero e sbatterlo lì come se fosse una verità assoluta oppure c'è aumentato o diminuito, perché? ma magari perché sono cambiate la popolazione degli utenti o... e quindi valutano in modo diverso ok adesso con questo diciamo, diciamo, diciamo, il bagaglio di strumenti concettuali in questo slide ci sono tre diversi argomenti che per noi trattiamo in ordine diverso da quello delle slide in cui si applicano questi criteri no? eh, si parla di, di indicatori di contabilità che alla fine sono misure fatte sul budget, eccetera, che hanno la, diciamo così, il vantaggio di essere estremamente oggettivi. Parliamo di fattori critici di successo, CSF, che avete già probabilmente sentiti anche citare in altri corsi, ma noi cerchiamo di inquadrarli qui dentro, per no? leggerli così, nel nostro sistema di misura, che tendono a misurare più l'azienda nel suo complesso. Ma, adesso non per ultime, ma noi li inizieremo per prima e dopo l'intervallo, i KPI, no? che poi sono quelli che vi chiederemo all'esame, i key performance indicator, che sono degli indicatori chiave definiti a livello di processo. Quindi ragioneremo un attimo su cosa sono questi KPI e poi ci daremo uno schema per poterli definire. Adesso, come mai ti chiesto, giustamente, facciamo la pausa.